veloce ok sarò breve salò breve la carlo sarete esagerati un po' no? Okay, grazie perché l'accoglienza a dispetto del tempo è calda quindi, quindi mi fa molto piacere mi fa molto piacere che siete anche in tanti qua allora io vorrei raccontarvi partiamo subito con una cosa pesante qualche cosa che normalmente il cittadino non conosce, non sa perché non gliela raccontato. Onesta. onesta! onesta! onesta! onesta! questa parola non si può dire in Parlamento voi lo sapete vero? se tu la dici ti buttano fuori sono proprio allergici non ce la fanno non ce la fanno essere onesti oppure anche se tu dici etica no etica non si può dire però un'altra cosa che non si può dire è il Napolitano. Quando l'abbiamo detto in Senato non si nomina il Presidente della Repubblica, ma che sta lì? Perché dice questo? Questo l'ha detto il Presidente del Senato. Poi gli abbiamo fatto capire che si può nominare chiunque, figurati se non puoi nominare il Presidente della Repubblica. Questo è il livello di democrazia in Italia. E infatti di questo vi volevo parlare. Noi crediamo di essere in una democrazia, giusto? Perché? Perché ci sono tutte le apparenze di una democrazia e invece è un po' come un set cinematografico. Avete presenti quelli del West? C'è la facciata e poi dietro ci sono le travi che vengono sulla facciata. Non ci sono stanze, non c'è niente. Questa è la finizione democratica. Stavolta sono arrivato prima io, Yeah! Prima mi ha cazzato perché ero in ritardo cos'è la finzione democratica? la finzione democratica comincia con il fatto che ti faccia andare a votare ma si vota anche in Corea del Nord che è tutto tranne che una democrazia però si vota e c'è cioè un Parlamento liberamente eletto, c'è cioè solo una lista questo è un dettaglio comunque in Italia si voleva arrivare ad avere due liste, no? il famoso bipolarismo, quindi non c'è così tanta differenza, una volta che ce ne sono due fai un listone che ricorda molto il fascio, E no? è, è risolto, quindi la prima parte della finzione prevede che si vada a votare e quindi si vota, dopodiché la finzione prevede che ci siano eletti scelti dal popolo, questa ce la siamo giocata, non sono scelti dal popolo tranne che nel Movimento 5 Stelle, dove ciascuno sceglie il proprio candidato facendo un clic. I candidati sono nominati. Uno dice, aspetta però, con la nuova legge elettorale che Renzi dice che risolverà ogni problema, anzi, se vi servono soldi la legge elettorale vi darà, questo sembra che dica lui, i candidati saranno in parte nominati ma in parte eletti dai cittadini. Sarà vera questa cosa? No. Funziona così. Ci sono 100 collegi elettorali, cioè 100 posti dove si vota. Siccome ci sono 630 persone da eleggere, ogni collegio ne elegge circa 6. Facciamo 6, esageriamo, facciamo 7 perché i dispari suona meglio. Chi vince prende il 55%, quindi ne prende 4, di cui il capolista che è nominato. Gli altri prendono. Uno ciascuno, se gli va bene, nominato. Quindi di questi sette, quattro sono certamente nominati, cioè scelti da qualcuno. Però siccome ciascuno può candidarsi in dieci posti, poi sceglie. Come il tavolo da gioco, gioco dieci numeri diversi, poi uno vince allora c'è il rischio che il secondo in lista sia in realtà un nominato che era candidato in un altro collegio, pensi, più che un rischio è una certezza, e quindi in realtà il numero di quelli scelti dai cittadini scende ancora, scende a 2 su 7, 2 su 7 è il 28%, allora, mediamente questo è quello che può succedere, che in realtà il cittadino sceglie il 28% dei suoi possibili rappresentanti, questo non è molto democratico, fa no? molto, molto nomina di partito. Ma non è finita. La finzione democratica richiede che ci sia un Parlamento. Noi abbiamo addirittura due Camere, infatti una sembra essere di troppo. In queste due Camere c'è della gente scelta dai cittadini per fare le leggi. Le leggi le fanno i cittadini? Le fanno i parlamentari? No. Le fa il governo. Il parlamentare sta fermo e aspetta che il governo dica parere favorevole. E allora il parlamentare della maggioranza vota sì, schiaccia un bottone. Oppure il governo dice parere contrario e i rappresentanti del popolo votano no questo succede. Poi c'è un'altra bellissima cosa, il question time, cioè il parlamentare fa delle domande ai rappresentanti del governo e uno quando lo vede dice mazza se i rappresentanti del governo sanno tutto, cioè ogni domanda che gli fai ti rispondono, hanno anche il foglio pronto e lì ti viene il dubbio, uno dice come quando è che se li è preparato mentre gli facevo la domanda? E eh, no, le domande le sapevo e quindi lì a fare la sceneggiata in cui tu gli fai una domanda che lui non conosce e lui ti dà una risposta che tu non conoscevi, ma in realtà te la puoi aspettare perché in due anni a furia di interrogazioni questiontate, non ho mai sentito una volta il rappresentante del governo dire avete ragione oppure le cose stanno come dite voi no, per, la risposta è sempre va tutto bene, abbiamo ragione noi e se non l'abbiamo fatto lo stiamo facendo anche un dubbio ti viene no? ti viene il dubbio e dici ma non posso sbagliare sempre cioè non è possibile che il governo ha sempre ragione e io sempre torto, allora sono scemo, faccio delle domande stupide. La stessa cosa avviene con gli organi di garanzia, che sono i Presidenti delle Camere. Presidenti delle Camere che deve fare? Il Presidente, cioè amministrare l'andamento della seduta senza fare torti a nessuno. Peccato che quando la maggioranza fa un richiamo al regolamento, cioè dice guarda che nel regolamento è questa cosa, il Presidente fa fufiare le ragioni con la lingua fuori. Quando lo fa l'opposizione è sempre torto, sempre. Sul regolamento c'è scritto una cosa: arriva un foglietto dai segretari d'aula che, che, che contiene esattamente il contrario. Anche noi abbiamo chiesto al Presidente del Senato: ma facciamo una cosa, perché non ci dà la copia del regolamento quella giusta? Noi abbiamo quella vecchia vogliamo quella nuova, il 2.0, oppure dateci il regolamento versione maggioranza, quello dove ci sono scritte le cose, così magari ci studiamo quello e evitiamo anche no? perché tutte le volte gli fai una domanda e arriva sempre la risposta sbagliata. Quindi vedete che a questo punto cosa c'è rimasto di democratico? Se tu non puoi scegliere i tuoi rappresentanti, quando anche li hai scelti non fanno quello che vuoi tu, ma rispondono alla maggioranza, il programma elettorale viene cestinato immediatamente. Si fa solo quello che vuole il governo, che chi lo sceglie il governo? Lo sceglie il Presidente del Consiglio. Come? Beh, stile Berlusconi, metto, metto delle belle donzelle, metto degli incompetenti o dei ladri, no? gente che fa, si fa regalare i Rolex per i figli, o, cose, o sì, gli, fa, gli fa trovare un impiego, tutti, a tutti succede così, e è risolto il problema della democrazia in Italia. Questo però è il minore dei mali, incredibile, ma il minore dei mali. Il peggiore dei mali è che loro ti buttano fumo negli occhi dicendo che ti risolvono il problema facendo una legge elettorale. E la domanda è sempre quella, ma quando è che io ho mai mangiato con una legge elettorale? Voi mangiate, loro sì che mangiano con la legge elettorale. Mangiano perché chiunque piazzano dentro è un prestanome di gente che sta fuori manovrato. Perché l'altra cosa brutta è questa. Io, io ho sentito della gente dirsi in un corridoio con questo emendamento ne vengono 325.000 a te e 325.000 a me non faccio il nome ma l'ho sentito allora quella gente che c'è lì è gente che è stata piazzata da quelli, dai potenti che stanno fuori e come va a finire? va a finire che i potenti che stanno fuori portano degli emendamenti cioè delle modifiche alle leggi che gli fanno comodo loro questo succede regolarmente e tutte le volte che succede questo cambiano la legge, gli mettono dentro quello che una volta è Leni, una volta è la sorgenia di De Benedetti, una volta è Riva e Liva di Taranto, ti fanno le leggi su misura per loro. E questa è la fine della democrazia, perché il rappresentante del popolo fa quello che vuole chi ha tanti soldi. Questo è quello che è successo. Alessandro giustamente ha citato in un altro incontro l'Iva di Taranto. Il proprietario della gestione dell'IVA di Taranto nella campagna elettorale del 2013 ha pagato tutti. Per essere sicuro, io pago tutti quelli che stanno fuori, che sono candidati, così uno vince bene. Nel momento in cui gli ho messo soldi in tasca per la sua campagna elettorale, mi deve qualcosa. L'esempio più eclatante è il presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti è la persona più schiava che ci sia. Mi denuncia, non, non lo so. Lui in campagna elettorale ha fatto una serie di promesse. Peccato che la sua campagna elettorale gliel'hanno pagata le grandi industrie farmaceutiche, di assicurazione, petrolifere. Ha promesso che avrebbe impedito, ove possibile, le trivellazioni, non avrebbe aperto il santuario dell'Alaska alle trivellazioni. L'ha fatto? No. Ha promesso che l'assistenza sanitaria sarebbe stata gratuita per tutti. Anzi, no, ha detto accessibile a tutti. E tu cosa pensi? Azza. finalmente gli Stati Uniti diventano civili e se io mi rompo un braccio me lo mettono a posto gratis, perché lo sapete che negli Stati Uniti tu rischi, c'è un filmato bellissimo, una persona ha perso due dita tagliandosele con una sega, è andata in ospedale e gli hanno detto per l'annulare sono 20.000, per, per il medio sono 30.000 e lui ha detto oh, io ti, non ho i soldi per farmi riattaccare entrambe le dita e quindi questo poveraccio ha scelto l'annulare per poterci mettere la fede nunziale allora tutti quanti pensiamo finalmente diventa civile no vuol dire che tutti i cittadini americani adesso saranno obbligati a fare un'assicurazione sanitaria che non è gratis e uno dice vabbè ma qui in Italia io pago la sanità lo so che sembra una cosa lontana ma poi ci arrivo uno dice qui in Italia vabbè pago la, la sanità lì pago un'assicurazione l'assicurazione mi riattacca al dito no Esiste un perito dell'assicurazione negli Stati Uniti che stabilisce se tu hai veramente bisogno di una prestazione, di un esame, di un intervento chirurgico. Questo è fantastico. Allora, quello potrebbe stabilire che delle due dita al fondo ne hai cinque, più qua sono altre cinque. Che te ne fai di due dita? Cioè te restano otto, no? Per scrivere te ne bastano tre, e altre due a cosa ti servono? E quindi, quelle due dita non sono funzionali, per cui io non approvo l'intervento chirurgico e non te lo pago. E tu dici, ma cosa mi serve l'assicurazione sanitaria se poi non mi paghi queste cose? Questo è il livello. Allora, siccome tra i grandi finanziatori ci sono le grandi compagnie assicurative americane, tra cui in prima linea la SIGNA, così magari mi denunciano pure loro, succede che l'assistenza sanitaria gratuita per le persone non c'è e non ci sarà mai, in questo sistema non ci sarà mai. Io ve l'ho presa larga perché noi abbiamo in negoziazione un trattato commerciale tra l'Unione Europea e il blocco di NAFTA, l'area di libero scambio, Canada, Stati Uniti, Messico, lo sapevate questa? Si chiama TTP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, poi c'è anche il, il, il, il Transpacific, lo stanno facendo anche dall'altra parte, il famoso trattato segreto di libero scambio, è una cosa secretata, hanno accesso a questi dossier i lobbisti, ma non i parlamentari europei. Questo è, questo è incredibile non possono vederlo i lobbisti possono accedere anche agli allegati che addirittura erano negati cioè si negava l'esistenza degli allegati al trattato in questo trattato c'è ci cioè, l'importazione della, della mancanza di diritti che c'è nell'area nordamericana per esempio il, uno degli oggetti della negoziazione sono gli organismi geneticamente modificati negli Stati Uniti sono liberi in Canada sono liberi, qua no uno degli scopi del trattato che lo vuole Obama, non lo vuole, il Parlamento americano non è a conoscenza del TTP, non lo conosce e non si interessa, chi l'ha detto? La donna più potente degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, l'ha detto lei. È però è un trattato che vuole molto Obama, chissà come mai. Questo trattato mette in pericolo praticamente tutto quello che noi conosciamo in questi termini, organismi geneticamente modificati, un arbitrato internazionale per le controversie. Immaginate che qua ci sia Mac, non dico Mac qualcosa, aggiungete voi, se qua il sindaco decidesse che fa male alla salute mangiare lì e facesse una campagna contro quella catena di fast food, quella catena sarebbe autorizzata, secondo quel trattato, a chiamare in giudizio il Comune, e eventualmente l'intera nazione italiana, per rispondere di mancato guadagno, tu io ti faccio caso perché non guadagno più. L'arbitrato sarebbe un arbitrato internazionale, quindi noi verremmo privati della nostra autorità nazionale, da un arbitrato internazionale fatto da avvocati privati. Queste sono alcune delle cose in negoziazione. Mi piace molto anche a Renzi, sappiatelo, eh? sapete che il pacchetto Renzi contiene anche questa porcheria qua. Il TTP è la cosa più pericolosa che ci può succedere e va fermata in ogni modo, bisogna assolutamente fare pubblicità su questo. Vi parlavo degli OGM. Gli OGM sono un altro cavallo di Troia, apparentemente noi non abbiamo OGM in Italia, è vietata la coltivazione anche se qualcuno se ne frega, però quando io come membro della commissione Ecomafia sono stato al porto di Bari, mi è stato detto che... La Puglia è diventata una grande importatrice di grano canadese, con il quale ci fa la pasta. Allora abbiamo la pasta OGM in Italia. E chi se ne frega se c'è scritto fatta in Italia da un pastificio italiano, tanto la materia prima viene da un'altra parte. Quindi voi sappiate, i nostri governi ci stanno portando in casa queste cose. L'arbitrato internazionale è assolutamente devastante. Un'altra cosa, poi lascio la parola ad Alessandro, riguarda, riguarda l'emissione di sostanze chimiche nell'ambiente. In Nord America l'onere della prova sta al consumatore, cioè se tu... Una ditta può mettere in commercio un nuovo prodotto senza, senza dover provare che non fa male, in Europa è esattamente il contrario. Anche lì nel momento in cui tu vuoi portare in causa una ditta devi sapere che vai contro qualcuno che vale miliardi e che potrebbe rovinarti. Allora quante persone, quanti stati, quanti, quanti gruppi di cittadini potrebbero fare questo? Nessuno perché te la fai sotto e non lo fai. E questa è la cessione più grossa di democrazia. La terza cessione è aver dato all'Unione Europea mandato a fare determinate cose. Ma come se ne esce da questo? Se ne esce con il singolo cittadino che è venuto qua in piazza a prendere l'acqua. Perché l'unico modo per cambiare le cose risiede in ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha un potere che non è limitato. Non è il potere della X. La crocetta sulla scheda elettorale è l'ultimo passo. Il primo passo è la cittadinanza consapevole, la consapevolezza che ogni passo della nostra vita può essere cambiato dalla nostra stessa attività. Noi possiamo cambiare le cose come singoli. Ed è per quello che come singoli dobbiamo costituire un gruppo, dobbiamo mettere le persone nelle istituzioni, perché solo così si può cambiare. Loro dentro e noi fuori, perché non bisogna mai lasciare quelli che sono dentro da soli. E poche persone non cambiano il mondo. Mai. Cioè noi non siamo miracolosi, siamo solamente gente come voi che provvisoriamente sta dall'altra parte e poi faremo cambio. Quindi voi siete la nostra forza e noi siamo i, nostri, i vostri portavoce. Solo così si possono cambiare le cose, quindi dobbiamo assolutamente mettere persone nei palazzi dove ci sono le magagne, perché le porcherie sono lì e già essere lì e cominciare a svelarle cambia le cose. Quindi forza, insistiamo così. Grazie Diosilina! Io vorrei tutte le, le attiviste e le candidate che arrivano del Garda mi hanno chiesto di fare un, un grande ringraziamento appunto a, a Flavio in quanto non soltanto sei il nostro candidato portavoce arriva ma perché dicono tutte che ti sei impegnato tantissimo, sei sempre stato presente in tutti i banchetti, gli stand hai davvero fatto dato il massimo e questo al di là dei risultati li oh fa onore. Grazie. Io non sarò brevissimo anche perché sta avvenendo il diluvio e devo scappare, stanotte viaggio a Perugia e stamattina mi sono alzato presto come Carlo, sono venuto a Trento, no un attimino, un attimino. sono venuto a Trento, a Rovereto, ora qui a Riva del Garda, le, le, le, vedete attivisti, che si fanno il mazzo, che sotto la pioggia montano gazebo, che devono rimediare anche un piccolo finanziamento per fare delle fotocopie, perché noi rifutiamo qualsiasi finanziamento pubblico, qui c'è passione vera, io non devo convincere nessuno a votare il Movimento 5 Stelle, cioè se le persone non sono convinte ad oggi, dopo che gli hanno rubato il futuro, il presente, dopo che ci hanno inquinato il territorio, dopo che i partiti hanno governato dovunque, dalla Lega Selle e hanno distrutto questo paese, amen, sono problemi vostri, io non devo convincere nessuno… avete visto un fallimento, chiediamo una possibilità, una possibilità, la chiediamo sul nazionale quando ci presenteremo alle prossime elezioni con qualsiasi legge elettorale, se il popolo è informato, compatto e scende in piazza vinceremo con qualsiasi legge elettorale e lo chiediamo qui, la possibilità di mettere dentro il comune delle persone oneste, io sono due anni che sto in Parlamento, prima ci hanno attaccato sull'inesperienza, poi guardo Luigi Di Maio come presiede l'Aula a 28 anni e penso di che cosa stiamo parlando, quale inesperienza forse si parla di inesperienza a fare affari con la mafia, con l'andrangheta, con la camorra, a sversare rifiuti tossici che poi distruggono e uccidono di cancro i nostri figli, inesperienza a, a gonfiare gli appalti tanto paga pantalone, inesperienza a farsi finanziare le campagne elettorali da gruppi industriali o da gruppi criminali, ecco su quello siamo in inesperti, se volete quell'esperienza c'è il Partito Democratico, c'è Forza Italia, c'è la Lega, c'è SEL, Votate quella gente, ma poi che nessuno, nessuno venga a lamentarsi. Dante diceva che è, caso, che è causa del suo mal pianga se stesso. In Italia c'è un gruppo di persone che campa su un sistema corrotto, colluso, con le tangenti e che galleggia ancora in questa crisi. Loro non li convinciamo, loro ci mangiano con questo sistema malato e continuassero a provarci, anche se devono ricordarsi che anche loro hanno dei figli, anche i loro figli si possono ammalare di tumore intorno all'Ilva di Taranto anche i loro figli magari saranno costretti a scappare dall'Italia pur laureati a cercare un lavoro magari come call center a Mumbai in India perché questo succede, anche loro devono iniziare a guardare un po' più avanti, comunque quella è difficile quella parte da convincere, poi c'è una parte che, che non si informa, eppure quella è complesso, ma lì dobbiamo impegnarci, farli capire attraverso la passione, l'entusiasmo, l'impegno e poco a poco entriamo, io mai avevo pensato di, di finire in Parlamento con 144 euro di, di, di soldi spesi in campagna elettorale, 144 euro, mai ce l'avrei pensato, anni fa quando eravamo i quattro gatti a incontrarci in un banchetto molto più piccolo di questo a sognare un domani in cui i cittadini sarebbero entrati con un simbolo che si chiama Movimento 5 Stelle, ma si sarebbe potuto chiamare in altro modo, entrare in Parlamento e siamo entrati, mai avrei pensato di avere l'onore, perché sono onorato, non onorevole, di pronunciare un discorso sulle dimissioni di un ministro indegno come Lupi o con comunione di liberazione alle spalle e ho avuto questa opportunità. Mai avrei pensato che noi cittadini, insieme organizzati, avremmo costretto alle dimissioni un ministro potentissimo come Lupi. Mai avrei pensato che tagliando lo stipendio di tutti i parlamentari del 5 Stelle si sarebbero potute aiutare delle piccole e medie imprese italiane grazie al taglio dello stipendio. Già c'è, già siamo nel cambiamento. Solo che ci siamo così immersi, come nella pioggia stasera, che non ci rendiamo conto di quanto già stiamo cambiando le cose. Vi dicevo, esiste questa parte di cittadini italiane, dobbiamo insistere, parlarci con calma. Poi esiste un gruppo di persone e su quelli dobbiamo puntare. Gente che per disperazione, li capisco, ha pure perso la speranza. Che dice sono tutti uguali, quando tutti uguali non siamo, perché noi siamo tutti incensurati, perché becchiamo le minacce di morte, perché a noi la mafia ci manda i proiettili di minaccia, agli altri partiti gli manda una lettera di gratitudine. Questa è la differenza enorme. Con queste persone, voi andate e moltiplicatevi se è possibile, con queste persone dobbiamo parlare ancora, più, ancora con più calma e li dobbiamo invitare a fare qualcosa. Il poeta è un poeta cubano famoso, si chiamava José Martí, quello che scrisse Guantanamera, che prima di essere una canzone era una poesia disse che fare è il miglior modo di dire, Ecco gli esempi siete voi, le attiviste che ho conosciuto prima, che siamo andati a un bar a prendere un tramezzino, il mazzo che vi fate, che fate delle cose assieme, che non dite eh, votateci che vi cambiamo, no, dite alle persone venite con noi, votate per voi stessi, dateci una mano, io ve lo dico, in due anni in Parlamento questo Paese non lo cambiamo soltanto con i parlamentari o soltanto con i consiglieri comunali, no, ma soltanto con una partecipazione attiva, l'opinione pubblica che capisce che la politica da un lato è la più alta attività che essere umano possa fare se è pulita, contemporaneamente o ci interessiamo di politico, o la politica si interessa di noi, siamo bombardati da disinformazione, i bambini muoiono nella terra dei fuochi e si parla più di come eh, i, i regnanti d'Inghilterra chiameranno la loro, la loro figlia oggi sì, oggi siamo stati hackerati, vabbè se il mio cellulare è finito chiamatemi, solo. chiamate, passerò wind così eh, più mi chiamano più mi ricaricano, <ride> non ce ne frega nulla, questi sono degli attacchi che il sistema ci fa di ogni tipo e io ogni volta che il sistema ci attacca in questo modo violentissimo alla stampa penso sempre che evidentemente stiamo sulla strada giusta, eh, se non ci attaccassero penserei che evidentemente stiamo sbagliando qualcosa, ci attaccano perché vogliamo togliere i soldi ai corrotti, perché vogliamo un paese normale, dove i poliziotti difendono i cittadini dai ladri e non difendono i ladri dai cittadini. <ride> <ride> <ride> <ride> questo, un paese dove gli italiani si scandalizzino giusto per quattro black block che poi non li, non li arrestano mai, eh? fateci caso, mai che beccano un black block e gli aprono il portafoglio e leggono magari la carta d'identità e da quale ambiente proviene, perché ci sarebbero pure belle sorprese, mai, ecco il popolo si deve, l'opinione pubblica si deve scandalizzare per questo, perché hanno distrutto delle vetrine, delle macchine di alcuni cittadini che ci vanno a lavorare, disgraziati con quelle vetture, ma dei milioni, miliardi di euro che si sono fatti tutti con l'expo tangentari in eh, no. perché? perché rubano con giacca e cravatta e, e qualcuno, non tutti anche eh, senza sbagliare i congiuntivi fateci caso se io rubassi sarei felice ha ah, azzeccato il congiuntivo, sì ma sta rubato mentre invece noi se sbagliamo un congiuntivo andiamo sui giornali. le volte io l'unico modo per far passare alcuni concetti sbaglio a posti congiuntivi. Cioè un'intervista dico, noi vorremmo fare il reddito di cittadinanza. Così la stampa la mette. Se farebbe una vera legge anticorruzione saressimo un paese vero, io lo dico a tutti quanti. Vero, eh? Lo impariamo anche noi. Sì, se tutti quanti, lo dico alla stampa locale, se tutti quanti al comune di Riva del Garda, cambiassimo questo paese cambiassimo questo comune, così esci, il battista sbaglia il congiuntivo, è così lo sappiamo, la stampa ci odia e siamo felici perché chiaramente ai giornali vogliamo togliere i soldi, pubblici, le tasse andassero a pagare le persone che stanno male, disabili, i pensionati minimi e non i giornali, se tu fai un giornale buono lo vendi, altrimenti se non sai fare un giornale buono chiudi e cambi mestiere, questa è la logica che abbiamo noi dalla RAI vogliamo togliere i partiti e Mediaset vogliamo che paghi le tasse come in tutti gli altri paesi europei quindi per quello ci fanno la guerra perché ci, gli toglieremo i soldi quando andremo al governo guardate faremo questo noi al governo, ai corrotti li faremo pagare ai politici non soltanto li aboliamo sul serio i vitalizi, non vi fate prendere in giro sulla falsa abolizione dei vitalizi ma faremo una norma retroattiva che devono restituire tutto e se non avranno i soldi da restituire lavoreranno socialmente, foto, puliranno le strade Puliranno le strade perché ci hanno rubato... L'ira di Dio, perché hanno ammalato questo paese, perché hanno costretto questo paese negli anni 60, era il primo paese più visitato al mondo come numero di turisti a diventare il quinto in Europa. Abbiamo le più belle bellezze del mondo, ma pensate che Riva del Garda non valga quanto alcune località incredibili della Svizzera o altre locali. Qua ci dovrebbero stare migliaia, sempre più turisti, ce ne sono perché poi voi siete abbastanza organizzati, lavoratori, seri, però ci dovrebbero essere molti più turisti. L'Italia dovrebbe campare di turismo, cultura no gastronomia, basta, quello è il nostro oro, prodotti tipici, cucina, lo straniero dovrebbe pensare, se io vado in Italia mi trattano da Dio, vedo i posti più belli del mondo, mangio da Dio e seguo spettacoli teatrali, cultura, concerti, eh, musica locale, questo, gli dobbiamo dare questo prodotto, no che nel 2015 pensiamo di creare lavoro con l'acciaio dell'Ilva o con il petrolio, trivellando la basilicata, ma pensate che il futuro sia la società petrolifera? Beppe Grillo mi colpì anni fa quando disse l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre ma perché il popolo, l'essere umano si è evoluto anche noi abbiamo bisogno un po' di evoluzione è caduto Brunetta o so perché mi è caduto Brunetta lo so, se sì perché non l'abbiamo visto che è caduto e... Ogni tanto un po' di ironia, lasciatecela fare, no? ci hanno preso in giro da 30 anni, infatti ce li prendono un po' in giro, siamo questi veramente, vi chiediamo una mano di andare un po' a diffondere le informazioni, sostenere Flavio Prada, perché è un cittadino, perché la politica non è... La politica non è un lavoro, è un servizio civile a tempo determinato, quelli dovrebbero essere, se no abbiamo, si stanno picchiando, non, non litigate ragazzi, cioè, non litigate, ma c'è cioè, qualcuno li può, li può dividere o no? Guardiamo tutti quanti come un talk show non litigate, non litigate, vi dicevo ragazzi, la politica, non stiamo poco là, no. la politica è un servizio civile a tempo determinato, oggi ci stiamo io e Claudio e Carlo in Parlamento, entrerete voi la prossima volta, io questo lo dico sempre perché non è un'utopia una cosa buttata là, noi faremo massimo, massimo, due legislature, poi a casa e questo vale per tutti quanti, E poi entrerete voi e portate davanti in un stesso identico modo i progetti e i programmi del Movimento. E questa è la logica bellissima e vi invito a, ri... vi invito a riflettere sulla bontà di questa logica, quanto è rivoluzionaria. Nel momento in cui tu sai che starai in Parlamento, a Bruxelles o al Comune di Riva del Garda a tempo determinato e che farai ritorno nella società reale, quella da qu dalla quale provieni, sarà tuo stesso interesse principale migliorare quella società dove farai ritorno, se ci pensate. E questa è la logica meravigliosa. Se io so che tutta la mia vita sarà esclusivamente il palazzo, il mio obiettivo non sarà migliorare la società reale, ma sarà creare i presupposti per fare in modo che il mio deretano, e in molti delle, delle, dei casi che frequentiamo, flaccido perché di quello si tratta, possa sedersi eternamente su quelle poltrone. È normale. No, no. Se io da grande voglio fare il ministro, farò di tutto per stare in quel palazzo, anche fare compromessi a ribasso, scendere a fatti con criminali che mi danno in cambio pacchetti di voti, pur che mi facciano restare in quel palazzo. Se il mio obbligo sarà uscire da quel palazzo perché il Movimento 5 Stelle ha questa regola, evidentemente io mi impegnerò per migliorare la sanità pubblica perché mi tornerò, come già facciamo noi, tra l'altro a curare in un ospedale pubblico dove non puoi morire in attesa che ti eh, visitino all'interno dei pronti soccorso. Farò di tutto per rendere questo paese giusto perché ci dovrà restare mio figlio, mio figlio con il Movimento 5 Stelle, non è che si chiama, ci avrà il cognome di un ex parlamentare potrà candidarsi, cosa che è normale in Parlamento che c'è un Figli, figli, figli, figli e figli altre. e questa è la logica rivoluzionaria, un'altra è il finanziamento. E concludo. Falcone diceva: Seguite i soldi per capire qualcosa. Prima l'ha detto bene Carlo. L'esempio di Riva del Io vi dico che un paio di settimane fa, tre settimane fa, abbiamo fatto da camerieri a Napoli. Grazie, ho sparecchiato fin. Anche 28, eh, fatto anche 28 euro di mancia. Yeah. <ride> no, no, no. <ride> Vi dicevo, a parte che è stata bellissima, io notavo questo, quel giorno stesso uscirono fuori dei dati, di, dei risultati del 2 per 1000, cioè questa un modo di finanziare i partiti, dare 2 per 1000 delle nostre tasse ai partiti politici, su 20 milioni circa, se posso sbagliare, di contribuenti, 18 mila su 20 milioni avevano firmato 2 per 1000 per i partiti, cioè se hai l'opportunità di non dargli i soldi non glieli dai, se qualcuno vuole destinare 2 per 1000 al Movimento 5 cioè Stelle non può, perché noi siamo gli unici che non abbiamo neanche dato il codice, in quanto reputiamo che sia un, un finanziamento ai partiti mascherati. Da un lato ci sono cittadini che tanto con le tasse le pagano ma piuttosto che darle ai partiti non scrivono nulla. Dall'altra parte c'era il lungomare di Napoli con migliaia di napoletani campani in fila sotto la pioggia molto più di oggi in attesa di dar, pagare una quota di 15 euro per avere una pizza, una birra servita da un parlamentare e poter dare 5 euro al Movimento 5 Stelle. Lì c'era un'immagine differente. Cioè le persone facevano la fila per darci dei soldi in una sera noi siamo riusciti a finanziarci interamente la campagna elettorale in campagna una sera portando le pizze significa che non abbiamo un finanziatore che ci ha dato quattrini e poi una volta entrati in campagna perché entreremo nelle regioni ci chiede qualcosa in cambio ci chiede torna conto come faceva se ci pensate Don Vito Corleone che faceva un favore e quello che riceveva il favore diceva Don Vito cosa posso darle in cambio e Don Vito rispondeva nulla basta che non te lo scordi". diceva questo Don Vito il sistema è uguale eh, dei finanziatori, lo spiegava prima Carlo. Noi abbiamo migliaia, milioni di padroni e sono i cittadini italiani. Dobbiamo rispondere non a un industriale, a un criminale o un lobbista, dobbiamo rispondere ai nostri lobbisti ai cittadini lobbisti, la maggioranza dei cittadini italiani quelli che vogliono un reddito di dignità, vogliono avere la legge anticorruzione quelli che vogliono delle pensioni decenti e non le, le pensioni alte quelli che non vogliono dare quattrini ai partiti quelli che vogliono che un paese prima bonifichi l'ILVA o gli altri siti inquinati qui in Trentino prima di esporre universalmente dei prodotti e fare l'expo che sarà un fallimento economico va valutato al, dopo sei mesi non all'inizio è stato un successo l'inaugurazione è andata bene pensate se non ci fossero andati pure durante l'inaugurazione quel che sarebbe successo tra sei mesi valuteremo i risultati dell'expo la cementificazione i quattrini se il messaggio è andato bene è tutto un discorso di propaganda no? io, io sono un cattolico sono un cristiano e sono andato ho visto in chiesa che sul fogliettino del, che serve per seguire la, la liturgia c'era la pubblicità di Expo in chiesa io penso che Gesù Cristo l'avrebbe preso a calci l'avrebbe fatto anche no, no, no, è allergia perché c'è del polline pure qua mamma mia, no, pioggia infatti la pioggia mi aiuta sull'allergia però sto i pollini, poi sono asmatico io, io e Carlo Martelli qui non siamo noi a chiedere voti eh? io siamo eletti, eh Stasera potevamo starcene sabato sera Prosecchino, eh, ristorantino in centro storico di Roma, che ci frega? Ci possiamo tenere gli stipendi, tanto nessuno ci fa niente, ne, non diciamo dove abitiamo, andiamo il mercoledì, mettiamo due firme, andiamo via giovedì, ci facciamo i fine settimana in qualche spa, tanto 14.000 euro al mese più o meno guadagno il parlamentare, che ci frega? O vediamo, magari passiamo al gruppo misto, facciamo ah, questo. Cioè ci va... no. Andiamo da Renzi, diciamo, ti garantisco anche un po' di più, magari tu la prossima volta mi candidi pure. Diciamo che Grillo è un dittatore, ora taglieranno solo questa parte qui. <ride> Grillo è un dittatore, così qualcuno darà, darà forza, mi posso vendere meglio se attacco il Movimento 5 Stelle. Invece stiamo qua sotto la pioggia, ma non perché ci abbiamo un tornaconto, io sono di Roma, questa non è la mia circoscrizione elettorale. Nessuno potrà mai votarmi a me, perché sempre con il, la regola del movimento io potrò candidarmi, se mi, se mi io guardi e mi, mi dovessi ricandidare soltanto a Roma. È che ci crediamo, come ci credi a Flavio, come ci credono gli attivisti? Onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà. vogliamo soltanto onestà. questo onestà contro la corruzione, corrompere viene dal latino e significa rompere in tanti pezzi la corruzione ha rotto tutto, la sanità pubblica, ha rotto in tanti pezzi le strade ha rotto in tanti pezzi l'ambiente, ha disgregato anche la mentalità dell'italiano che oggi guarda più il proprio giardino, ahimè, del bene collettivo guarda più quel che gli conviene, fa più quel, che, più quel che gli conviene di quel che è giusto noi invece facciamo prima quel che è giusto e poi quel che ci conviene e questa è la differenza. Vi chiedo appunto di andare e <ride> moltiplicatevi, se possibile, accogliendo i scettici i dubbiosi, perché come dico sempre c'è tanta gente in Italia che è del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa. Vi ringrazio a tutti quanti, per chi vuole stanotte viaggiate che noi partiamo, ricordo che le foto e i selfie sono renziani le strette di mano invece sono da Movimento 5 Stelle cittadini sovrani, cittadini tra cittadini grazie, queste sono le nostre tangenti io ringrazio da morire per queste tangenti è davvero bello essere corrotto in questo modo se avete salami, prosciutti o pecorino vi ringrazio Flavio, Flavio Prada vi ringrazio, noi dobbiamo scappare. Chiappare dobbiamo andare a, a Perugia. Non diventare il vecchio di garanzia per giorno. E, e domani facciamo per questo. Oh, grazie, yeah. grazie.